Grazie Presidente, intervengo per uh, mh, prendere il voto di astensione del Movimento 5 Stelle per un dubbio motivo. Diciamo. Eh, allora, il primo è che non vedo in che modo si possa in un certo modo tramite una mozione chiedere il rispetto e l'adempimento la, diciamo, di una delibera che è stata come ricordavano i miei colleghi votata all'unanimità pochi mesi fa e che prevede all'interno una una cosa coerente, una cosa giusta, e non per questo, eh, non, eh, è per questo appunto che è stata forse votata all'unanimità di tutto, ossia un piano, un piano che richiederà del tempo di rivalutare tutte le autorizzazioni, quindi fare nuove conferenze dei servizi, eh, insomma un piano strutturato e coerente e serio mi viene da dire. Adesso mh, votare la mozione per chiedere l'adempimento di un'attività che con tutta probabilità interrà impegnati i, i, il Dipartimento per, per molti mesi perché le, le, le licenze sono molte e per di più si chiede di intervenire alla, nei confronti di una realtà particolare, particolare, non metto in dubbio che sia come dire, eh, Insomma, una, una realtà meritevole, vi dicendo, però io sinceramente eh, parlare di una realtà quando come la, la realtà del sesto municipio Ponte di Nona è piena tutta la città ed è per questo poi, che, questa è la motivazione che poi ci ha portato ad adottare quel regolamento, non per altro, è, eh, mi sembra un po' ecco, inaccoglibile, per cui eh, do il voto di astensione per il Movimento 5 Stelle. Grazie.